Ciao a tutti! Sono A e in questo video parleremo di AppMeet, una community di YouTuber che ti permette di pubblicare i tuoi video e di ottenere una visibilità reale, organica, generata da altri utenti. Utilizzare AppMeet è semplicissimo: basta fare login al sito, associare il tuo canale YouTube e pubblicare i tuoi video. Riceverai 50 monete all'iscrizione, che potrai utilizzare per sponsorizzare i tuoi video e aumentare la loro visibilità. Inoltre, puoi ottenere altre monete guardando i video pubblicati da altri utenti sulla piattaforma. Ad ogni visualizzazione di almeno 30 secondi, riceverai un premio di 5 monete. Oppure, se preferisci, puoi sempre acquistare uno dei pacchetti di monete disponibili su AppMeet. Le monete AppMeet ti permettono di pubblicare altri video dal tuo canale YouTube e di ottenere visualizzazioni reali, in modo organico, da altri utenti della piattaforma. È un modo semplice e veloce per aumentare la visibilità dei tuoi video e raggiungere un pubblico più ampio. Se sei un YouTuber alla ricerca di un modo per promuovere i tuoi video e aumentare la tua visibilità, dai un'occhiata a UpMeet. Potrebbe essere la soluzione che stavi cercando.